Questa moneta Tempi Augusto, yes, very well, ok, oh, molto antica. Augusto. Sì, quanto volere money, denaro? Oh no, io non vendere, non fare speculazione. Oh, ma io volerei comprare. Ma io non potere, io dare questa moneta a otra persona's Ma... Off limites. Ma io molto interessi in questa moneta mia. Ma mi, non mi frega niente, perché mi, dare questa moneta a altro, capito? Non possibile? No. Ok, goodbye. Oh, e beh? Eh, chi è? E fai l'americano e poi te ne vai così. E io come faccio? E tu dici sempre no, no, io ad un certo punto me ne vado. Vabbè, va bene, ma io dico no di allenamento. Oh, tu piuttosto, appena preso i soldi non scappare subito, altrimenti se ne accorgono. Lascia fare a me, lascia fare a me. Mi raccomando. Oi, quello mi sembra buono. Pure a me. All'opera. Oh, Ferdinand, dove la metto la moneta? Al solito posto, sotto la colonnina, no? Va bene. Oh. Buongiorno, signore. Buongiorno, io guida di Roma. Authorized qui. Ah, bene. Vuole essere guidato? Va bene, è qui. Come vede, lor Signor, questo è il foro romano. Foro romano. SPQR. -qu qui abbiamo le tombe, le tombette. Tombe di. Uh, cioè, arco di Tito. Non Tito, Tito. Tito, Tito. Quel Tito. Ah, Tito. Settimio Severo, arco di Poppea. Tito Tazio, oh, quello fece errato di fare in Sabina. Come vede qui è tutto sinistrato: sinistrato, eh? Yeah. Tomba di Giulio Cesare, tomba di Cristoforo Colombo. Oh, il terremoto di Avezzano. E um, guardi questo erudero, signore. Questa macera di pietra vecchia. Dove sta. Dove l'ha messo. Guardi quella colonna. Colonna romana. Colunnum. Ah, sì. Oh. Guardi cosa ho trovato. Mister? Che cosa c'è? Questa è una moneta antica. È un sesterzo. Ah, oh, sì. Sesterzo. Magnifica, vero? Questa è una moneta dell'epoca di Augusto. Lasciatemi vedere. È Augustea. Guardi, scusi signore, guardi che il sistema di venderla la moneta antica al forestiere è un trucco, non si fidi. Scusi, lei perché non si impiccia degli affari suoi? Come sarebbe? E poi, chi l'ha detto che la vendo? Io l'ho trovata e io me la tengo, non la vendo mica. Allora me la lascio vedere un momento, permette? Io sono professore, Mi professor, capisci? Eh? Mi professor archeologia e Archeologia e asmatico Moneta, Sì, vediamo Oh! What? E io che pensavo si trattasse della solita patacca Invece, invece no! Questa è un'autentica moneta del tempo di Claudio Imperatore Il famoso doppio sesterzo romano, rarissimo! E io che pensavo fosse un solo sesterzo, invece no, doppio sesterzo! Beh, me la vende per 30.000 lire Professor, non far scherzo con me, per 30 dollari io compro. 30 dollari? Non posso! Si trattasse di una moneta qualunque, ma capirà, questa è una moneta dell'epoca di Giolitti. Claudio. Appunto, Claudio Giolitti. Non parlare più, quando l'hai trovata ci stavo anche io. E quindi? Ecco 50 dollari, sicuro questa è epoca di Claudio. E eh, mica, lo dico solo io, lo dice anche il professore di asmatica. Allora, fare fatto. Che vogliamo fare? Vedere altre antichità? Non tengo tempo, è tardi, ho una riunione del comitato. Ecco, appunto. Bravo, bravo. Io torno qui domani, sei qui domani? E dove vuoi che vada? Sempre qui mi trovi. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno.